Buongiorno, mi chiamo Davide Akum e sono uno psicologo del Centro Ieri. In questo video vi parlerò dell'ansia nei bambini. I bambini hanno tante paure normali nel corso dello sviluppo, ad esempio la paura dei grossi animali, la paura del buio, la paura dei ladri e via dicendo. Queste paure sono fisiologiche, tuttavia a volte queste paure diventano troppo intense, durano a lungo e sembrano essere molto frequenti. In questi casi si può ipotizzare la presenza di un disturbo d'ansia. Ad esempio, il bambino può manifestare una forte ansia nel momento di andare a scuola e lo può manifestare, ad esempio, rifiutandosi, oppure con sintomi fisici, come ad esempio il mal di pancia, il mal di testa. A volte può ritornare a fare la pipì a letto, a volte può iniziare a balbettare. Non ogni volta che ci sono questi segni stiamo parlando di un disturbo d'ansia, Tuttavia, se questi segni, se questi comportamenti hanno una durata elevata, sono molto frequenti e il bambino sembra sperimentare un'emozione molto intensa, allora è bene rivolgersi a uno specialista. Cosa si può fare? Si può imparare a gestire l'ansia. I trattamenti per la gestione dell'ansia sono usati con successo in Italia e nel mondo. Il trattamento cognitivo dell'ansia ha obiettivi specifici e coinvolge tutti gli ambiti del bambino. Il Centro IELE è specializzato nel trattamento dell'ansia nei bambini e offre un supporto completo a tutta la famiglia. Se volete maggiori informazioni su come si sviluppa l'ansia nel bambino e su come si può intervenire, potete visitare il nostro sito www.iele.it Grazie e buona giornata!